Janssen dall'altra parte, da 9 metri, va a forzare, pallone tagliato su Leona, deve palleggiare Colasi, una ricezione scomoda, Henderson altissimo, Balasso con una mano, ci arriva il pallone ancora buono, De Cecco sceglie ancora Ivan Zaitsev, la seconda linea trova un buco sul muro di Perugia che non si chiude bene, 4-2, a doppio vantaggio di Civitanova. Si parte tutto da un ottimo servizio di Ivan Zaitsev che senti sicuramente la partita e ecco il Kliński dai 9 metri che va su Lucarelli, il pallone è alto, lo dei ciechi che serve Zaitsev, la prima linea colpisce in faccia Simone Giannelli, tutto buono l'attacco di Zaitsev forse un po' di un po' frastornato, Giannelli che ha preso un pallone potentissimo in faccia al centro è saltato proprio uno contro uno ancora anzani importante sempre in quella zona andrezza anche questa volta leon braccio velocissimo quello del capitano di perugia la parallela efficace e questa è una palla da da libri di scuola per quanto riguarda la pallavolo ricezione perfetta qui in banda Quasi per caso ha portato questo attacco di Reclischi il pallonetto, pescato poi da pallo dall'arbitro. E arriva Lense di Ivan Zaitzal a sancire il dominio della Lube in questo primo set, 22-15. Angolo di posto 1 per Ivan Zaitzal. Da dire che la Lube è venuta a Perugia proprio senza paura. È venuta per giocarsi la sua partita e sta facendo veramente... Il servizio scende, tagliato ancora da Jant. Dice, ecco, cambia tutto da ed ancora il muro di Sele stavolta. Quattro pari, due muri riportano Perugia. A e questa volta i sono murato. i cartoncini del Palabarton, versione Sirra, ad alzarsi. Una bella, una bella immagine per quanto riguarda il pubblico di Perugia in battuta. Leone in suo servizio fortissimo su Lucarelli, trova il primo ace personale di Fredo Leon, ma che fucilata su Lucarelli. E anche il primo ace della Sir in questa, in questa partita, firmato naturalmente dal suo capitano. Forse dei senatori, delle colonne, colonne portanti della due. Intanto il servizio di Riclischi su Balaso. Ricezione buona. Allora De Cecco sceglie Zaizav, ma c'è la difesa proprio di Riclischi. Giannelli va da Leone. La parallela tenuta da Zaitsev, Lucarelli deve palleggiare il pallone che diventa buono per Zaiza. Un cecchino, trova la riga, Ivan Zaitsev, applausi anche del pubblico di Perugia. Per come era andata l'azione è stato bravissimo Ivan Zaitsev su questa seconda palla alzata da Lucarelli. Ha cercato proprio la diagonale lunga, trovando poi il punto. Letrischi si è scansato. Dall'altra parte Ivan Zaitsev taglia questo pallone su Anderson che tiene il pallone alto Giannelli-Leon. Intelligentissimo poi sulle mani alte di Giannelli. E adesso Leon. Ripartiamo con Perugia avanti. Terzo turno consecutivo in mattina per Simone Giannelli. Va ancora del giante che tiene stavolta l'eccezione perfetta gennelli dietro da zaizer faccia velocissimo quello di, il, di ivan zaizer perugino di nascita sai pari sì adesso zaizer dovrà riprendersi la squadra in mano Un secondo... e ora è il turno di riccardo lucarelli 30 anni per lui, taglia quel pallone da Anderson, sale in alto Giannelli e poi Leon fa quello che può con quel pallone, ovvero giocare sul muro più basso di De Cecco, 8-7. Sì, un gran colpo sulle mani di Ivan Zeizen che aveva trovato la traiettoria di attacco, però non è riuscito a gestire a uno questa, questo attacco di ora da Leon, la sono staccata allora Giannelli, aggiusta per Sole, c'è cioè la ripesa di Jant allora Zaitsev stavolta non sbaglia su quella diagonale fuori dal muro 11-10 ora in vantaggio c'è la Luve. Sì, c'è la Luve, come dicevamo il la turno di battuta di Jant alla Lube porta sempre un piccolo break l'attenzione che deve essere prestata su questo battitore Giannelli forzare, stavolta su Jant la ricezione a sfuggere, c'è quella in pallone alto, diventa mano per Zalzer che tira fuori dal cilindro una, una bella parallela che passa in mezzo al muro di Sankionso e di Perugia, 14-13 bravo, bravo, bravo Ivan Zalzer in questa occasione una ricezione non proprio precisissima lì, Jant permette oh, riporta Ferru, la Lube a meno 2 Anzani in battuta cerca Anderson, pallone preciso Gennelli da sole, la difesa di Anzani poi di prima intenzione Jant Colacci la difesa perfetta, perfetta da una difesa all'altra applausi per questi ragazzi che stanno facendo vedere una pallavolo spettacolare capitano, aveva fatto un grandissimo colpo di attacco Jant su una difesa ha giocato subito distinto una palla di, secondo, di seconda intenzione colpendolo anche benissimo cosa che invece sta mettendo in campo un pochino troppi errori in questo set con la recezione sporca deve palleggiare Leon calza questo pallone per Riccelleschi che passa in mezzo al muro 3 di Civitanova trovando un, uno spiraglio 21-17 senza paura in due set intanto Zaitsev manda in difficoltà la ricezione di Anderson Henderson Colace cioè a palleggiare da Leon ci arriva Balasso ed è cecco dietro sempre da Zaitsev, mani out Ivan Zaitsev, pallone che corre su tutto il campo, 2-0 su quello che dicevo era proprio dal fatto, dato dal fatto che bloccando il muro di Perugia su sia Susmonda che Anzani. Ivan Zaitsev. che va forte ancora da Emerson, eccezione staccata, la rincorre Gennelli che serve e Leon, che si fa all'alta. Non sbaglia, mette a terra una diagonale. Porta 3 a 1 per Terra di Dai gesti di Blengini al termine della, del colpo di attacco di Leon sembrava proprio dire su questa palla non si prende, impossibile. Palla, Retischio aveva già colpito il pallone, palla a terra davanti a Jant. E allora Leon al servizio, una fucilata. di Leon, pallone in campo, 6-4, Ace di Wilfredo Leon. E se il set l'ultima palla di Leone nel set precedente era andata fuori di poco, questa volta trova la zona di conflitto fra Lucarelli e Iampo, in campo. Il D'Albatura. Sì, il pallone da Lucarelli, De Cecco, dietro da Zaitsev che gioca sulle mani, c'è la difesa proprio di Mengozzi e poi Zaitsev la ringrazia perché il pallone è in filo rete è un giocolatino che va verso sua terra 19-12. Due colpi consecutivi di Ivan Zeizov, il primo pallonetto giocato sulle mani ha messo in difficoltà Eizov, poi Jant, poi Simon. insomma è una bella serie di, di battute, eh, guarda qui. E iniziamo con un ace di Ivan Zeizov. 22 a 15, applaude e anche Osmani quanto rena. Che continua a spingere a spingere i suoi compagni di squadra impietrito in, in questo momento nicola gerbic a cambio di campo la nube si è fermata perugia è ripartita alla grandissima cerca il pallone corto stavolta flotta in schiba la social riva il primo tempo di diamantini tenuto dal muro e poi Leon in campo l'attacco di Fredo leone esplode il pubblico per il suo passo perugia Subito, subito Blengini chiede il secondo time out consecutivo Leon palla la mette alla bracciante Sole, non l'ha fatto passare Potrischi tiene ancora, Giannelli spinge da Leon, a Lucarelli la tiene Simona rincorre ma non si arriva, quindi pari tante palla con l'attacco di Leon Lucarelli è sempre, è sempre sulla traiettoria dei palloni in difesa, poi la velocità dei palloni attaccati Kamil Rechelsky taglia questo pallone da Balazzo tenuto molto bene allora l'attacco di Ghianto tenuto da Colacci, il pallone nel campo di Civitanova, ringrazia Ivan Zaitsev con un tocchettino da Gabic padro di 11. rivediamolo questo attacco di Ghianto la difesa di Colacci. regalata a 2 a 2 e allora, ancora mezzo sette per decidere tutto la ricezione di Leon che poi va subito ad attaccare su Lucarelli che la tiene solo per un attimo la ricorda di Anto, non riesce a tenerla viva 1 0 sì, per Perugia attacca subito con il suo capitano per cercare il primo punto Lucarelli presente in difesa Anto...